Gli ospedali psichiatrici come questo un tempo erano utilizzati per abbandonare familiari problematici piuttosto che luoghi per curarli dai loro disturbi. Molti erano disturbati, particolarmente strani. È davvero inquietante. C'è qualcuno qui con noi? Che cos'era? E se fosse qualcosa di reale? Ehi! Hey. Tu chi sei? Come mai sei qui? Allora ragazzi, ci troviamo all'interno della stanza del rituale e abbiamo deciso di fare qui la tavola Ouija. Ci sistemeremo su questa finestra e ci metteremo comodi per poter iniziare. Ok? Ok, vai. Per precisare siamo nella stanza dove nel sopralluogo è caduto qualcosa, è sentito un botto e ci ha fatto saltare. Quindi abbiamo deciso che questa sia la migliore location per poter fare la tavola Ouija. Hai deciso di ah, fare la pronto. tavola Ouija? Ah. Pronto? Sì dai. dai. Tanto c'è qualcuno qui con noi c'è qualcuno qui con noi c'è qualcuno qui con noi Sì, è sì. Otto. Otto. Ci dici il tuo nome per favore? O R, R T Morto. Non mi sembra un nome. Eh? Sei morto qui? Sì. Sei da solo? No. con chi sei? A M Ci... I... Amici. Sì, a fare questo rumore. Sì, col piede, scusate. Siete stati voi, questo pomeriggio, a farci spaventare, a far cadere qualcosa? sapolete da noi Pin Ah Ah Ha L, L A, ah. R e parlare. Volete dirci qualche cosa? Cosa volete dirci? Qual è il messaggio? Mamma mia, terreno veloce. I. U. T. I. Aiuti. Aiuti. Quella... Voilà. Sai che sento una... bruciare nel palmo interno della mano. Sì, eh? Sì. Scusa Ma come possiamo aiutarli? No, a parte che Mi sembra strano che vada così veloce e precisa Appena abbiamo iniziato mm. Poi perché Farci spaventare Oggi pomeriggio E Vabbè, poi no, dire vogliamo parlare Ma è un modo di comunicare Tu questo non puoi sapere Allora... Noi ci spaventiamo, ok, ma se loro non hanno altro modo di poter parlare con noi... Provate a fare un altro rumore. Otto, ancora otto. Eh, sono i due che sono in otto? Non lo so. siete in otto? no otto però cosa significava per la tavola guigia? Eh, l'infinito? Uh -huh. e allora non è niente di buono mi ricordo che eh, l'infinito è un simbolo del male della tavola guigia non so se lo usa ZOZO o se è per qualcos'altro non mi ricordo sinceramente ragazzi so però che otto è una cosa che spesso appare che non è buono è vero? perché se andato sull'otto? volevi indicarci il simbolo infinito? no ascolta do dobbiamo aver paura di, di voi? possiamo aiutarvi A. e andate Dove devo andare? Bu e via Posso farti prima un'altra domanda? No. Ma le sento dei passi. È andata solo su Vai. Ci ha salutato. Sei dietro? Sì. Magari vuole avvisarci? di andarci prima che... È stato come se fosse un aborto su un calorifico. Sì, sì, sì. Un po' sordo però è stato, eh. E' uscita da qua. Hai sentito un po'? Dove? È? Di qua. Il mio senso di orientamento solitamente è eh? portare a zero. Poi quando sono agitate non parliamo. Sicura di qua? Sì. che abbiamo finito qui no direi che per, per oggi può bastare Mondello è sempre un'esperienza unica e diversa nel suo genere ogni volta che si viene qua si passa dall'essere tranquilli all'essere agitati in un solo secondo l'esperienza con la tavola Ouija ci ha lasciati un po' così giusto? Giusto, allora. giusto eh, anche se ci ha voluto dare un consiglio andate via l'ha fatto nel migliore dei modi nel senso facendoci sentire tutta l'agitazione di questo mondo subito dopo la scritta andate via c'è stato un rumore e spero che la videocamera l'abbia ripreso e, e noi abbiamo accettato di di seguire il consiglio, di seguire il consiglio. è stata stancante, emozionante sono esausto ok ho voglia di allontanarmi da sto posto di andare in mezzo alle macchine in mezzo alla, alle persone in mezzo alla a me, vita sì, a, a respirare aria normale ok come detto tu è sempre emozionante e basta ragazzi ci salutiamo ci salutiamo così dicendovi se vi sono piaciuti questi video, andate sul canale, guardateli, mettete like e condivideteli. E... Scrivete nei commenti se, come fate spesso, notate qualcosa che noi notiamo noi. Esatto. O se avete qualche consiglio. Tra poco raggiungiamo i 10.000 iscritti e tutto questo è grazie a voi. Quindi un grosso bacio e abbraccio a ognuno di voi. Al prossimo video, ragazzi. Al prossimo video.